E Vienna è come dire, in Europa una città che ha delle sue specificità, una, una caratteristica forte è quella di essere una città con tantissimi musei e istituzioni pubbliche e dove ci sono una serie di gallerie, ma come dire, eh, lo scenario delle gallerie non è così influente, ciò che rende veramente solida e culturalmente vivace questa città sono, sono i musei, dal, dal Belvedere, al Kunsthistorisch, alla Secession, più eh, fondazioni private, la Kunsthalle, il MUMOC, eh, quindi altre istituzioni pubbliche e private. E, è un, è un modello culturale totalmente diverso da quello nostro, nel senso che qui ogni... tutte sono tutte istituzioni supportate con soldi pubblici, gli, eh, ha delle accademie che funzionano molto bene anche gli artisti hanno a disposizione molti, molte borse di studio molti grants per ogni tipo di attività nel caso vogliono produrre un libro una mostra o portare una mostra all'estero quindi eh, esiste un welfare sia a livello come dire, eh, eh, sociale ma anche un welfare artistico e, ed è una, come dire, una situazione ormai anomala in Europa nel senso che perfino in Olanda la situazione non è più quella di, di diversi anni fa